Quindi all'interrogazione 3981 dei deputati Ciprini ed altri, concernente iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali e ad evitare il ridimensionamento del polo siderurgico Ternano alla luce del recente piano industriale della ThyssenKrupp. Eh, onorevole Ciprini ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Il 17 luglio la Thyssen Group ha presentato a Palazzo Chigi il nuovo piano industriale, che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane relative al ridimensionamento del sito Umbro, che occupa 2.800 dipendenti e produce il 15% del PI della Regione. Quello della Thyssen non è un piano industriale, ma un piano finanziario di smantellamento, che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell'Umbria. Il piano prevede una riduzione dei costi in tutte le aree operative, strutturali, vendita organico di oltre 100 milioni di euro l'anno, la chiusura di un forno fusorio e la riduzione del personale di 550 unità. A questi si aggiungono altri 400 dipendenti delle ditte esterne dell'indotto. Per il Vice Ministro allo sviluppo economico il piano presentato non va bene e non è chiaro sulle prospettive. Le istituzioni locali lo giudicano irricevibile e per i sindacati è semplicemente inaccettabile. Si chiede al Ministro se intende porre in essere un intervento deciso del Governo ad ogni livello, anche nell'ambito della Presidenza del semestre europeo, per scongiurare i prospettati licenziamenti e lo smantellamento del sito siderurgico Ternano. Grazie. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha facoltà di rispondere per tre minuti. Grazie. Il Ministero eh, dello Sviluppo Economico, del Lavoro e il Governo stanno seguendo con grande attenzione lo sviluppo della situazione che si è determinata la Speciali di Terni la società siderurgica Ternana, che all'inizio dell'anno è stata restituita a ThyssenKrupp dalla finlandese Otukompu, alla quale è stata ceduta insieme a tutta la divisione degli acciai speciali della casa tedesca. Queste vicende piuttosto strane di andata e ritorno di imprese hanno provocato sicuramente dei danni allo stabilimento. Abbiamo segnalato questo dato alla Commissione europea e al commissario Olmunia per le loro competenze, perché questo ha prodotto un danno allo stabilimento italiano. Detto questo, gli onorevoli interroganti pongono all'attenzione del governo le conseguenze che potranno derivare sul piano produttivo e occupazionale dall'adozione del nuovo piano industriale presentato da ThyssenKrupp. Vorrei precisare che già lo scorso 17 luglio, come è stato ricordato, governo, istituzioni e organizzazioni sindacali hanno evidenziato che gli obiettivi di efficienza e di recupero di redditività indicati nel piano si possono anche considerare condivisibili, ma rischiano di essere vanificati se non sono accompagnati anche da interventi concreti e visibili che diano una prospettiva di lungo periodo a questo stabilimento. Peraltro la questione è ben nota ai nostri uffici, in particolare per